Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo eyeliner super parlato, super chiacchierato, super pubblicizzato della Benefit: il Terial Push-Up Eyeliner. Quel classico eyeliner, questo, che ha l'applicatore in plastica, in gomma. È un eyeliner in gel dal fatto che sia in gel, normalmente quelli in gel sono da applicare col pennellino mentre questo è già automatico, con questo applicatore in gomma morbida è per me una cosa rivoluzionaria, si eh, fa uscire il prodotto girando qui e si applica con l'applicatore, se qui fai vedere un attimo perché l'ho proprio finito, qui oltretutto è anche difficile da dire ora non so se è stata molto precisa, però vedete subito che è un nero intenso, molto molto intenso, molto molto bello. L'applicazione con questa dovete eh, pensare che eh, la punta ok? Mettiamo così che meglio metti a fuoco? Metti a fuoco per favore. Metti a fuoco. Ok. Dovete pensare che la punta di questo applicatore sia la punta in feltro, quindi non fare una linea mm posso farvi vedere così non fa la linea che dice appoggia e fa già la codina no e dovete pensare che sia la punta quindi seguitelo con la punta perché tanti non si sono trovati con, con questo applicatore l'applicatore effettivamente poteva essere pensato un po' meglio ma credo che sia per il fatto che è un prodotto innovativo in gel quindi far uscire un prodotto in gel e in poca quantità per volta perché se no va troppo prodotto facciamo dei pocci o troppo poco dobbiamo ripassare 50 volte e stanno studiandola un po' e come cosa non è malvagia questo che vi ho fatto vedere è una mini size oltretutto non è che sia proprio così piccolo ma poco ci manca e questo credo che sia un 8 ml quindi un 10 ml 10 non c'è scritto facciamo prima, non c'è scritto non è inutile che vi dico sciocchezze però l'applicatore normale, allora questo è la quantità, è qui ok qui, ho visto che quello normale è, è poi più grande di poco, cioè invece di essere qui il tutto il prodotto è più o meno a questa zona, quindi completo, solo spenser e poi c'è la punta, un po' più grande, però questo qua tranquillamente un paio di mesi l'ho usato, quindi la prova l'ho fatta bene cosa ci devo dire in negativo? costa tantissimo, costa 25-26 euro per un eyeliner io non li spenderei mai, anche se si stende benissimo, è bello nero, dura tutto il giorno, è meraviglioso, tutti i lati positivi che volete perché davvero cioè, dura, ok? E non si sposta, è un bellissimo nero, è un, si stende benissimo perché è in gel, l'applicatore se imparate a usarlo è una sciocchezza da usare, il fatto che sia automatico è ancora più comodo, però costa troppo tantissimo e non lo comprerai mai sinceramente se l'avete provato fatemi sapere come siete trovate e se lo ricomprerete soprattutto ed ehm, se siete curiosi di provarlo mh, se, secondo me l'applicazione è facile e semplice non proprio semplicissima come dicono loro però capite due volte come funziona e poi lo fate tranquillamente come un elenna normale quindi davvero l'applicazione è facile io spero sia stata utile e al prossimo video Ciao!